in questa chiesa preghiamo assieme per le tette questa sera scopriremo delle tette non è vero era solo un clickbait bene quindi tette allora questa sera eh, facciamo dei giretti collaterali mm? vi va prima di andare ovviamente verso il boss che è molto vicino in questo caso allora, dobbiamo tornare sui tetti, come prima cosa. Come seconda cosa dobbiamo tornare sui tetti, ma da un'altra parte. Mm. E da che okay. parte? Mm, culo. Attenzione, <ride> perché la cappella della purificazione, che potrebbe anche essere il nome di un titolo, di un film porno, utilizza fruste di questo tipo per spargere il sangue da ripulire nei propri rituali. Invece non abbiamo neanche letto le cose del, di Drang, Lake. Cioè, per esempio, la coppia dei martelli di cavalieri di Drang, discendenti di una terra nota per la leggenda del vincolo del fuoco, te lo, te lo mettono proprio in faccia, sempre parlando di cappelle. Uh, quando i cavalieri si sciolsero, molti divennero mercenari terrestri terre la loro tecnica di combattimento... Pa -pa -pa -bra -bra -bra -bra. Invece l'anello delle profondità, uh, donato ai diaconi della cattedrale, permette di armonizzare incantesimi aggiuntivi. Nella cattedrale, grandi orrori dormono un sonno inquieto. I diaconi necessitano quindi di grandi storie che abbiamo visto essere i miracoli che impediscono loro di impazzire. Un pensiero che allontani la follia evocata dalle mostruosità che vi risiedono. Mm. Paura, eh? Um, non so se avete sentito, ma è nuovo il nuovo TSO. Ghihihihi! di caia! <ride> <ride> eh? <ride> Scusa! <ride> <ride> Ma hai detto, cioè è il CFO o il TFO? Il TSO, no, eh, da, da, da, da non mi ricordo quando in poi, non puoi dire le seguenti parole simp, chi? Virgin, sì. non sai cos'è un, un simp? No. Un simp sono quelli che eh, si fanno, cioè pensano di avere una chance con gente tipo Bell Dolphin in chat. Ah ok. E tu li chiami Simp in maniera eh, di Ma Il dolphin comunque non c'è più, quindi non è per più un problema. No, no, è sparita. Nessuno sa che fine abbia fatto. Ma eh, scusami, quindi non puoi più dire Simp, non puoi più dire Virgin, perché si sa che Virgin è un'offesa incredibile, poi. Esatto, e non puoi più dire. E adesso qua ho bisogno dell'aiuto della chat, che sicuramente saranno dei Simp Virgin fuori scala. Eh, like magari. a simp virgin <ride> cantava, <ride> cantava Madonna con gli imbuti. <ride> esatto Questo qua tira le balestrine intanto Intanto ci chiudono il canale tra poco Sì sì sì E l'altra cosa che non puoi dire È incel Benissimo Siamo arrivati dall'altra parte del ponte Che Patches uh, Unbreakable Come si chiama in questo gioco ci aveva tirato giù come scherzone divertentone. Che sì, infatti, eccolo qua. Ah. E quindi? Ma... E quindi, ora ci parliamo. La domanda è, Patches come fa a muoversi yes. senza farsi uccidere da nessuno? Plot armor. Sono Patches, Patches l'indistruttibile. No, okay. non è quel verme. <ride> Hai qualcosa da dirmi? Sai benissimo chi sono, facciamoli incazzati. Oh, Certamente, ah sì, adesso ricordo. mi spiace tanto. L'armatura è stata l'armatura a compiere l'atto, e quell'armatura ci servirà. Mi sono liberato di quell'abito capriccioso. Beh, neanche un graffio, tutto è bene quel che finisce bene, vero? Eh, sì, è tutta colpa della maledizione e tutto questo. Sì, sì, i sì, 5G sì. prostrati sì, sì, sì. i rettiliani Beh, esatto. il vaccino è colpa del vaccino del latte vaccino e ci dà della moneta arrugginita no? nel senso non è che ci insulta dicendo sei una moneta arrugginita ma ci dà una moneta arrugginita sono una specie di mercante infatti si sposterà acquistiamogli subito l'armatura questa qua se bevi il latte vaccino diventi autista elmo viene spesso deriso per il suo aspetto simile a una cipolla con grande rabbia dei fieri cavalieri di quella terra la sua forma curva forgiata con abilità lo rende però ideale per deviare i colpi eccetera eccetera eccetera sì. ma eh, scusami però se io mi faccio un elmo a forma di cazzo non è che poi posso lamentarmi perché la gente mi prende in giro però sì. deve essere eccezionale per deviare i colpi mm? quelle di punta sicuramente <ride> e attenzione a questa porta, torniamo un attimo seri, perché qua è stato divelto dell'acciaio mm. mm. addentriamoci e tra l'altro direi anche di cambiare i tessili perché sì sì sì ed eccoci su Bloodborne eh, e Adesso apri la porta e ci sono quelle altre due disperate che schiattano una dietro l'altra No, ci sono un sacco di culle però appese in aria con delle catene eh, Non deve essere molto comodo mettere i bambini a letto qui no. Ma scusami, e... <ride> culle, cazzo, sono due metri <ride> Cazzo da tre sulla sirena anche ok e invece qua troviamo qualcosa mm? il set di Kirk che infatti ci ha invaso come spirito oscuro quindi eh, non è propriamente invitissima eh mm. Esatto, vediamo se dice qualcosa di particolare. Il famigliato Cavaliere delle Spine. Questo oggetto è, preferito, è perfetto per il sanguinamento. Esatto. E... Ma non dice niente che è un dito di Rosaria. E quante dita abbiamo trovato di Rosaria in questo momento? Question time: 1, 2, 7. Questa è Rosaria. Eh mm. mm. bravissimo. Tizio Farò, Santuario, eh, Leonard dito giallo e adesso che sono tre. Bene. Era un Aspetta. question time a, a tradimento perché non c'era tre nelle opzioni. Voi <ride> <ride> unite il patto, uniamoci al patto. Uniamoci al perché? patto. perché Esatto. Dito di Rosaria. È importante uh, un trofeo. sigillo sacro dell'arcidiacono Klimt, di cui abbiamo già sentito parlare nella descrizione della lancia. Mm? Ok. Nella descrizione uh, dell'arancia. Dell'arancia. Servitore di Maria, di Rosaria, madre della risurrezione. Le dite di Rosaria raccolgono lingue in suo nome. Alcuni sono alla ricerca della risurrezione, mentre altri lo fanno per dare conforto alla loro dea senza voce. Dea. Ok. Indizio numero uno. Rosaria è una dea. Intanto io vado a parlare con questo personaggio che è apparso. Leonard, di nuovo. Ah, vedo che hai scelto di servire a Rosaria. Sarà contenta. A Ho Rosaria? Un altro dito. Dito medio. Un avvertimento da amico. Alle dite di Rosaria è richiesto solo di trovare il lingue per la propria signora. La nostra è una gelidera. Puoi scegliere di credere, come il dito giallo, che le dita siano una squadra. Non credere però che i tuoi drammi personali ci interessano È un bastardone Leonard Trano perché di solito qui gira gente così alla mano mm. <ride> Bene Attenzione Usciamo da, da qua e dovremo poter incontrare Sigurd Eccolo qua, salve Eilan Le persone cioè sono qualcuno? piene di pregiudizi NESSUNO! <ride> oh! Riconosco questa voce, quanto tempo è passato. Sono io, Sigurd di Katarina, dentro un pozzo. Oh no, mi viene in mente il colore venuto dallo spazio, no! <ride> è stato incastrato anche lui da Patches, ovviamente. Lanciamogli l'armatura. Cioè butti l'armatura nel pozzo? Sì, sì, sì, sì. Mm. Ti sono infinitamente riconoscente. Io seguro di Catarina, ti rendo onore. Ora che sono tornato in possesso della mia fidata armatura, me ne andrò in men che non si dica. Uh. Resultanza. Bene, lo ritroveremo molto più avanti. C'è un ultimo posto da esplorare. Sì. Guarda: Prima di andare dal boss. Un pozzo più grande. Chissà quanti cavalieri di Catarina ci sono dentro. <ride> Questo è il signore la con la padella in testa come abbiamo saputo prima. Ah, il cavalier L'Agostina. <ride> Attenzione è che qui abbiamo venerazioni.. Sì. Ma in questo dove aveva lo scudo? Mm? Scudo della cattedrale, perfetto. Sì, ma dove Questo? ce l'aveva quando era seduto? Lascia perdere: Pesate scudo di ferro, utilizzate i cavalieri della cattedrale di profondità. L'influenza della cattedrale garantisce un elevato assorbimento dei danni da oscurità. Mm. Un è luogo brutto, brutto brutto brutto. Il fronte dello scudo è decorato con l'emblema di un antico re di Lothric. un uccello da preda che guarda il cielo. Attenzione: è una nebbia profondità. o muro di sabbia. Mm. Vedete, che ce n'è uno che è insignito di un'aura rossa. Lui è quello che dobbiamo colpire. Eh, vedo che è un attimo, arrivarci sì, soprattutto perché questa aura rossa passa di... da lui ad altri. Ah, benissimo, eccolo e... qua. Eh sì, che cosa. perché gli hai fatto una calipsa, scusa? Sì, esatto, è da bravo. Baby. Adesso ci porteranno in tribunale. Dove l'ha toccato signore? Mm. <ride> Con la bambolina. Attenzione, eh. Perché qua ci sarà una fase 2. Eccoci. La negazione? Quali sono le sette fasi, no? 5 fasi, poi Cin cinque fasi. Sette. Quante cazzo sono le fasi? Parlo delle elaborazioni delle... vabbè dai, non importa, cazzo vi stavo a dire Eh veramente.. Ecco qua, benissimo. Da domani su Brothers. <ride> oh no. un'anima corrotta infusa con la forza sembrano tante anime assieme ma in realtà qua si parla di un'entità unica per dopo la partenza di Aldrich per la valle boreale l'arcidiacono Royce rimase nella cattedrale con gli altri sa con gli sacerdoti per vegliare in eterno sulla bara del loro maestro raffigurante un giovane scudiero nella leggendaria Iritil della Valle Boreale, il gran sacerdote Sullivan consegnò questa bambola ai migliori tra i suoi sudditi, sì che potessero usarla per attraversare la barriera al momento del loro ritorno. Se ascolti attentamente la sentirei dire, «Ovunque andrai la luna continuerà a tramontare, a Iritil. Ovunque andrai, Iritil, sarà sempre la tua casa». Questo doppiaggio alla Smeagol. Allora, torniamo un attimo all'altare del vincolo a vedere se si sono mosse delle acque. E dopo si continua a bomba verso la legione dei morti di Farron. I famosi morti dal farro. Sì. Questa distesa di celiaci. Attenzione. La signorina della lama di sto cazzo si è alzata in piedi. E anche la spada sguainata. Vedo che ora sei un dito. Non avremmo potuto scegliere strade più diverse. Fammi le ti dico addio Ah tra l'altro Forse abbiamo recuperato l'ultima volta Anche degli interessanti anelli Perché noi nella fuga del momento Nella fuga del momento Nella figa del momento assolutamente Esatto Visto la spada della legge del gran Maestro Lloyd. Molto tempo è passato da quando l'adorazione di Lloyd Era parte del ciarlatano Abbiamo già letta Ciao Perfetto mi sento. Mi sento. Pot... Potresti andare a insegnare all'università, sai? Dove c'è il boss? Dovrebbe esserci il vestito da diacono. Cazzo, ha ragione. Ma dove? Aspetta, aspetta, aspetta, che prendo... Mi metto il cappuccio che sta arrivando una shitstorm e non voglio. Trastami. Ah, ecco adesso, no, adesso lo trastiamo, sicuramente. Bene. Benissimo, adesso facciamo, e... facciamo la live. Ah, sì, Fabulous, sì, sì, sì. No, no, ha ragione. Però prima parliamo con Henry. Oh, che piacere rivederti. Abbiamo già parlato sulla strada dei sacrifici. Sono Henry di Astora. Mi fa piacere che tu sia in incolume. Siamo arrivati alla Cattedrale delle Profondità, ma la tomba di Audrey era vuota. Il mangiatore di uomini deve essere tornato alla sua vera dimora. Così mi ha detto una piccola bambola spersa nella bara vuota si dice che Alrich provenga da Irithil nella valle boreale una città antica e leggendaria un viandante mi ha detto che si aggiace oltre il forte di Farron e quella è ora la nostra destinazione anche la nostra perfetto Bomba mi dice di rimetterti il calpuccio ecco qua sì, sì, no, eh, Beh, però non, sì, non credo sì. lo farò perché qua mi hanno pagato ad Adam Kedmond e no Bene, l'ho fatto io per te uh, Vediamo se cosa possiamo trasmetterlo Sì, sono che perché... tu sei un Le... Gommone okay. in testa ma, ma, ma che cazzo di cappuccio C'è tutta la sovrastruttura no, no, Non ce la faccio, non ce la faccio non ce la faccio. Ah, <ride> oh, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi. No, aspetta. Oh, Bene, scusate. Uh, Oddio. Okay. Non lo rimetterei mai più, per favore. L'incrocio tra, non so, quelle boe che stanno in acqua e Kenny. La <ride> uh. uh, stregoneria dell'arcidiacono Rice e dei suoi seguaci è presa direttamente da McDonald's. Della valle boreale, scaglia una massa di anime oscure, le anime che traboccano dagli abissi, tratte, attratte da ogni cosa vivente, inseguono instaccabilmente i propri <coughs> bersagli, e noi sappiamo già come mai, vero? Question time, senza neanche delle, delle opzioni. Candelabro, i diacono insieme a stregoni e uomini di fede, grazie agli insegnamenti dell'Arcidiacono McDonnell. Bravissimo Bomba, l'umanità insegue l'anima, genio. Ok, a questo punto andiamo a recuperare quello che ci hanno detto di, di recuperare <coughs> al, ai diaconi delle profondità. Eccolo qua, leggiamolo. Eh, hanno ragione loro quindi. No, no, sicuramente c'è, ma bisogna capire se c'era già anche prima di essere usciti dall'area e poi tornati. Indossata solo da chi ha ricevuto un compito dagli dei, dei tre arcidiaconi, Royce. McDonnell e uno rinunciò alla propria corona per restare al fianco di Aldrich, che simbolo va. del più alto rango della Via Bianca. Ecco spiegato tutte le cose della Via Bianca che abbiamo trovato nella Cattedrale delle Profondità. Uno rinunciò alla propria corona per restare al fianco di Aldrich, okay? il secondo rimase a guardia della bara di Aldrich in attesa del suo ritorno e quindi l'abbiamo sconfitto adesso il terzo si prendeva cura di Rosaria madre della risurrezione che credeva essere una dea credeva come, come sapevamo già esatto E eh, sì. sto salendo per di qua perché so che uno dei delle cose che attivano l'arrivo di Petches al santuario delle gambe del fuoco è arrivare qua e lui mm. ci chiude dentro bene il e tu in hai... Qui dovremmo essere al sicuro e tipo cadrà la torre. Eccolo qua, dei. avete sentito il rumore del cancello che veniva chiuso? Mm, io non l'ho sentito per il solito discorso che non posso ascoltare l'audio in live. Eccolo qua. Sorry, Un genio. Be more careful. By the gods, curiosity is going to kill you, kittens. Fantastico! Meglio non andare in certi posti. Ho fatto tardi, per caso. Cosa mm. gli facciamo? La scusa di stavolta, quale sarà che non ha l'armatura? Eh, no, dopo lo scopriremo. Oh, strapperò tutto ciò che possiedi del tuo sì. cadavere. Molto bene. Ma noi eh, questo percorso lo conosciamo già, quindi possiamo semplicemente fare così e poi così. Sì. E poi. E poi mi. Così. Oh, sei ancora in vita. Allora, calma, calma. stiamo calmi e parliamone Ho provato a farti del male, ma non era mia intenzione, lo giuro. Facendo il mio lavoro, ti assalgono queste brame. Neanche io le sopporto, davvero. Mi capisci? È una cosa terribile, ma so che riuscirai a perdonarmi Soprattutto, sei ancora in vita. Non perdonarlo. Oh, santo cielo, non c'è bisogno di prendere tutto sul serio. Se ancora in vita, io sono qua nella mia miseria. Ecco un piccolo segno della mia buona fede. Una moneta d'oro arrugginita ha alzato la porta. Come fa l'oro ad essere arrugginito? Boh, così ho incontrato Greirath. Importante questa cose disgustoso piccolo topo. Mi ha proprio sistemato nella prigione di Lothric dovrei fare qualcosa per risolvere il nostro piccolo debito o forse no incredibile però è ancora vivo sono amici Ah! sono amici, bisognerà stare attento a quello che facciamo con questi due personaggi ma è un pvp questo ah. Ma mm buono -hmm. non so nessuno a che... quanto pare Sembra Monster Hunter in questo momento. Intanto vorrei farvi passare le sue qualità in questo momento. Gioca, spiega, legge, risponde. Esatto. Ragazzi. Eh. Ah, sì. eh. Fantastico, <ride> approfitterò per eh, mettermi l'anello contro il veleno. Mamma mia, che palle, sto posto! Io lo odio. A qualcuno piace questa ambientazione? No, A me è veramente terribile. Poi guarda che, che, che schifo che c'è per terra. No, qualcuno che l'ha giocato, intendo, perché eh, guardarlo è eh, quantità di dolore 3, giocarla, è quantità di dolore 20 su 10. Attenzione che troviamo cose importanti qua, eh. Adesso zitti tutti in chat, zitti tutti, questo è un question time per Alessandro. No, no, no, no, no. Sì, sì, sì, sì, Ale, chi è? Cosa? Chi è? Chi è Cosa? Ma dai, è la, la, la fungata. Quella. Eh, sì. Non mi ricordo il nome della fungata. vaffanculo. Pergamena d'oro. E... Ah, Elisabeth, bravo bomba, grazie. Mm -mm. Ci cioè, avrei vestiti. messo tipo una settimana a ricordare. Vestiti di Dasca. Oh. Apprendi le stregonerie di Ulasil, una pergamena d'orata contenente le vaste ricerche dei saggi Ramati. Portala uno stregone Orbeck per prendere le arti di Ullassil. Nella terra perduta, gli stregoni manipolavano la luce e si dice brillassero d'oro. Mamma mia, sembri, sembri sai quando c'hai l'insegnante, il professore o quel cazzo che è, che Ma ti spiega le cose e fa le me. domande cercando di rendere la classe attiva, proattiva e nessuno risponde, c'è questo silenzio, in silenzio, che capisci che non ti si sta cagando il cazzo di nessuno. Sì. È quasi imbarazzante. Spento la prima delle tre eh, torri infuocate che ci permettono di aprire questa porta che ovviamente eh, fa il paio con quella che c'è in Dark Souls 1 verso Sif. Cos'è che dobbiamo trovare? Un'arma del passato, sicuramente la troveremo e sappiamo anche già di cosa stiamo parlando, vero Ale? Scusa, stavo rispondendo alla chat, <ride> sì, certo. <ride> Balla smetti questo stronzo che mi. Oh, no. oh. una reliquia di New Londo, esattamente. Tra l'altro abbiamo anche trovato un parma di pietra. Reliquia di Dark Souls 1. Uno scudo rotondo di pietra utilizzato un tempo da un cavaliere trasformato anche egli in pietra. Esattamente perché eh, veniva usato dai cavalieri di pietra, proprio loro una magica prodotta da questo carbone fu donata tipo fa alla legione di non morti da uno dei due saggi di cristallo per mettere Fabio in santuario vai pure bene bomba non è capito questo fatto bomba... di parlare a metà sentenza allora eh, se mi devi parlare sopra devi spiegare la lore <ride> allora <La> eh, <ride> fatti la tua live no? <ride> spegniamo l'ultima fiamma un mid boss sì, anche un mid-boss Infine, no, non ho letto Dopo vado a leggere, mi incuriosisce Però, boh eh dai, Vediamo cosa succede e poi riprendiamo il discorso si sì, beh, adesso chiuderemo anche la live In un punto Così, sì, a caso corretto. No, no, beh, siamo, abbiamo raggiunto il fallo Abbiamo aperto la porta Io direi che ci spostiamo al santuario delle gambe del fuoco per livellare e possiamo salutarci. Ma te, però come smorzi tu l'entusiasmo eh. No no guarda non me ne frega più un cazzo io adesso chiudo tutto e, e cancello il canale. Sì esatto questo per esempio è, è Nito Bomba. Qua sulle lapidi ci sono i boss di Dark Souls 1, alcuni boss ovviamente, eccolo qua. La cura del caos è i quattro re, eh, molto bene. Non che abbia un qualsiasi tipo di uh, senso che ci siano queste cose, cioè questi tre boss in particolare. Ma oggi sono particolarmente basso io con la sedia e tu, o tu sei particolarmente alto, forse il palo nel culo oggi non è entrato del tutto. <ride> Allora, diamo la pergamena a Orbeck. Oh, sei di ritorno? Ti interessano le stregonerie? No, a te interessano le stregonerie. Santo cielo, quale bizzarria! Viene da Ulasil, un un'antica terra nota per le proprie stregonerie. Una tale pergamena non si trova neanche nella scuola del drago. Cosa direbbe di Xanthus con il loro. Una tale scoperta gli farebbe impazzire. Ha una scuola quella di Xanthus, a quanto pare ripara le armi e le armature equipaggiate gli effetti di questo incantesimo sono poco spettacolari ma le sue radici sono un mistero ben protetto la luce e il tempo sono una cosa sola oh, mm. Mm. mi piace questa la luce e il tempo sappiamo che Esatto, dal primo Dark Souls quello che ci viene detto, la frase forse più famosa di tutto Dark Souls, è che il tempo è distorto. E se la luce nei cicli si accende, si spegne, si affievolisce, eccetera, è ovvio che il tempo che ne deriva è esattamente... Bravi ragazzi! Il bello del secondo schermo è che posso continuare a muovermi mentre preparo a chiudere la live. Fantastico. Mamma mia, però aspetta, prima di chiudere la live, anche se l'abbiamo appena fatto, ricordiamo che abbiamo un gruppo Telegram dove forniamo un servizio gratuito di psicologo a domicilio. Sì. Abbiamo un canale YouTube dove, <ride> dove mettiamo quello che avanza. <ride> ok. Abbiamo un canale Twitch se non lo sapete perché ci state guardando su Twitch Sì esatto wow. E abbiamo un profilo Instagram che io non sopporto Quindi se volete farmi un dispetto iscrivetevi e fatelo credere Ok e poi cosa abbiamo? E poi abbiamo un sistema di donazioni che non funziona e non fa venire fuori le... Quello che dovrebbe sì. far venire fuori per dire Ehi ho donato mm? Ma intanto grazie TikTok, dovremmo farci TikTok Vuoi che, chiudola, la che ah, la chiudo la ah. live istantaneamente? Guarda che la chiudo Guarda che la chiudo Chiudi la live no, hai...